Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi io Oggi siamo qui su questo gioco V-Rising Un nuovo gioco di fate, magie, RPG e cose così Quindi oggi ragazzi io vi spiego come crearsi un proprio server privato Oppure renderlo anche pubblico Ma soprattutto anche personalizzare un po' anche il personaggio Quindi se andiamo su Play allora qui possiamo entrare in qualsiasi server qua invece possiamo crearci un nostro server qua sopra invece mi sembra di aggiungere un sì vabbè comunque andiamo su private game uh, qui possiamo chiam cioè chiamare il nostro mondo come vogliamo inserire la modalità di gioco PvE oppure pvp metto pvp uh, Diciamo qua, creazione dei clan, mettiamo 5, uh, poi l'accesso della password. Io adesso metto una password qualsiasi, tanto per uh, crearlo così: Tonino, Tonino, Zero. Ok. Uh, ok, qua sopra possiamo, e qua possiamo mettere il numero massimo di giocatori che possono entrare nel tuo server. E facciamo: Avviamo il nostro server. Si sta inizializzando, si sta avviando e adesso aspettiamo il caricamento della, delle, vabbè, del mondo, della creazione e di tutto, ok? Molto semplice, non è come gli altri giochi che se vuoi crearti un server tutto tuo, devi fare prompt dei comandi, cmd, script, altre cose varie, scaricarti altri programmi, eh? ok cosa abbiamo qui cosa abbiamo? qui abbiamo uh, la pelle del personaggio io voglio non so mettere il colore della pelle viola di Thanos oppure bianco con gli occhi rossi uh, lo stile della faccia così arrabbiato felice e aggressivo uh, bello da Joker qua uh, molto serio sembra un professore mettiamo questo mettiamo questa questo invece è un po da maschio alfa eh? che mettiamo più qua e che dire eh, la faccia come abbiamo visto mi metto questa perché sembra uno da maschio alfa i capelli invece mm, da donna mm, da regina in terra uh, da no, no così sembra proprio un maschio alfa Ah, no, così mi piacciono. Così mi piacciono. Uh, colori i capelli uh, Verde. Tipo, oh no no no! no no, Questo ci azzecca del tutto. Cioè, ci azzecca proprio al colore della pelle. Poi che abbiamo qua? Ah, la barba! La barba ci mette. Oppure qualcosa attaccato alla faccia. Che ci possiamo mettere. Questo? Un, un po' patetico. Così? Nah così, ah, accessori invece, ah, accessori proprio alle orecchie. No, in faccia no, come ci possiamo mettere? È così, eh? così mi piace, così mi piace. E qua ci possiamo mettere il nostro nome. Eccolo qua. Donigi 17. Meglio di no, così. Oh! Ma fa paura così Crea Quindi ragazzi se il video vi è stato utilissimo Nella creazione di un server E nella creazione di un personaggio Non è niente male ah. Così mi piace no, Così mi piace veramente Quindi ragazzi Grazie a tutti per questa visione E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial Mi raccomando iscrivetevi per altri tutorial Ciao